Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare For All Rubrics: creare rubriche valutative per una valutazione autentica. Di cosa si tratta? Di un'applicazione web-based mobile, per creare rubriche valutative che possono essere associate agli alunni di una classe creata. Disponibili le App per iPad e per Android. È un'applicazione molto articolata e, comple e completa che permette di creare una rubrica, una checklist, un badge. Nella compilazione posso ricorrere alle attribuzioni standard che mi vengono proposte per ogni tipologia di rubrica. Oppure posso personalizzare i template. Con l'inizio di un nuovo anno scolastico il sistema ti chiede di aprire una nuova fase. Interessante la funzione di portfolio per gli anni scolastici, per le valutazioni degli studenti, per le rubriche di argomento. È caratterizzata da una flessibilità di compilazione, permette la compilazione personalizzata secondo criteri, dimensioni, livelli con descrittori, permette di riferirsi alle competenze del, degli studenti che stiamo valutando. È facilitante perché associa gli alunni della classe alle rubriche perché gli studenti vedono nel portfolio i loro progressi, perché le rubriche nuove possono essere realizzate partendo dalle esistenti, perché dispone di un ricco database da cui prelevare eh, rubriche. Le rubriche di default sono in inglese, ma se si naviga con un browser che permette traduzione, Risulta facile la modifica e compilazione delle rubriche. Bisogna registrarsi. Cerchiamo ora For All Rubrics nella casella di ricerca di Google. Il primo risultato in cui ci imbattiamo è quello giusto. For All Rubrics. Clicchiamo. È eh, indispensabile registrarsi, se non si è già fatto in precedenza, con il sign up. Bisogna compilare questa interfaccia, IM Teacher, con tutti i nostri dati, e poi cliccare su Create eh, un account sicuro. Faccio login con le mie credenziali, sono già registrata, login. Sono dentro for all rubric, come potete vedere. Individuo l'anno scolastico in my class. 2019-2020 e um, come vedete ho qui gli studenti associati alla classe. Per associare gli studenti lo posso fare con uh, la spunta più ad students lo posso fare in questo caso manualmente, potrei anche farlo aggiungendo e uploadandoli con un foglio Excel. Vado in My Class, comunque per organizzare gli studenti vado in Admin, posso andare in Admin, in alto a destra. e manage students e qui potete vedere che posso importare eh, quindi un elenco mh, import roster degli studenti vado di nuovo in my class in um, uh, my class, la classe di riferimento la quinta A. Se vado ancora in uh, manage a student, posso non solo quindi aggiungere gli studenti, ma anche creare una nuova classe. Add class e qui metterò la nuova classe che uh, voglio creare. Allora, in my class ho gli studenti in design, ho la possibilità di uh, creare una rubrica oppure, ad esempio, vediamo, create uh, rubric oppure una checklist, oppure una basic page. Poi ho una library, chiudo un attimo, ho una library, ci metto un po' a caricare la library. Adesso vediamo se compare, ecco in cui ho delle rubriche sotto la licenza Creative Commons rubrics che posso eh, utilizzare poi ho Analyze per vedere i risultati e poi ho un Help Center, vado in Design per creare una nuova rubrica e eh, posso anche aggiungere una collezione, una nuova collezione per organizzare le rubriche e i badge, vado semplicemente Ora in Create, clicco su Rubric. Ora devo compilare la mia rubrica. La prima cosa che devo fare è aggiungere una rubrica title. Scrivo presentazione. multimediale salva, save sono in uh, base uh, editing vado in uh, advanced editing per mettere altre informazioni do una description se voglio qui gli studenti presentano la situazione, diciamo, emergenza coronavirus 2020. Posso anche indicare le competenze, competenze da verificare. Digitali. Save, A collection, lascio mai rubric, l'autore e uh, poi tag, Inserisco competenze digitali, virgola, presentazione multimediale, virgola, coronavirus. Posso aggiungere altre. Save. Vedete come le mette. Eh, potrei anche permettere agli studenti la self peer access. Adesso andiamo a compilare comunque la. la nostra rubrica andiamo ora a mettere innanzitutto in items competenze quindi ho cambiato l'item come vedete posso ora cambiare i livelli qui metterò iniziale save qui aggiungerò base qui Aggiungerò per descrivere il livello intermedio. E qui in esemplari. avanzato avrei potuto scegliere invece di quattro livelli che mi vengono proposti tre oppure aggiungere un, un, un, un ulteriore livello attraverso other rating oppure delay rating Ora vado a eh, modificare il colore del, delle mie caselle tanto per visualizzare come mh, Come posso modificare, il modificare apportare delle modifiche. Lo lascio verde, questo questo lo mettiamo magari giallo, beh, giallo, scuro. Eh, mi attribuisce di default i punti, un punto, due punti, tre punti, quattro punti. Potrei anche andare a modificare il punteggio. Come vedete, lascio in, in, la rubrica con, eh, con l'attribuzione di questo punteggio di Default. Ora vado a eh, individuare le uh, competenze. Contenuto metto il sì, contenuto vedete che è apparso quindi le eh, competenze rispetto al contenuto e qui eh, metterò la descrizione dei vari livelli iniziale, base, intermedio e avanzato. Ho compilato uh, quindi le prime i primi livelli, la descrizione dei livelli per quanto riguarda il contenuto, nella presentazione sono presenti poche informazioni, non sono organiche e poco attinenti alle richieste nonostante il supporto fornito dal docente. Nella presentazione sono presenti per quanto riguarda il livello base poche informazioni essenziali, altre superflue ma sostanzialmente attinenti alle richieste, il supporto del docente è stato continuo. Per il livello intermedio la presentazione contiene le informazioni essenziali derivate da più fonti che sono citate. Per il livello avanzato la presentazione contiene ampie e documentate informazioni e citazioni, soddisfa pienamente le richieste. Ora vado ad aggiungere la seconda eh, categoria. requisiti tecnici della presentazione Ci vedete uh, quindi comparire qui vado a compilare i a livelli dall'iniziale all'avanzato ecco ho compilato uh, quindi i requisiti tecnici della presentazione con la descrizione dei uh, quattro livelli che sono stati scelti. Vado a compilare eh, la terza categoria. Sarà esposizione orale. Save. vado a dare anche qui eh, i descrittori dei livelli, secondo i livelli dall'iniziale all'avanzato. Ho compilato i livelli per quanto riguarda l'esposizione orale. Vado a uh, a indicare il prossimo obiettivo e quindi alla, alla prossima uh, competenza conoscenza dei contenuti Vado ora anche qui a descrivere i livelli. Ecco, ho compilato la conoscenza dei contenuti i, a quattro livelli. Ho aggiunto eh, un'altra un categoria rispetto ai tempi con la descrizione. Potrei ora aggiungere, se volessi, un'altra uh, sezione per andare a verificare in questa attività altre uh, competenze. Lascio comunque la, la rubrica uh, così e uh, metto in uh, presentazione multimediale qui uh, update page, uh, uh, uh, quindi upload, badge image perché mi è anche comoda per identificare la uh, rubrica quindi uh, uh, andrò in upload badge image e vado nelle immagini ad esempio cercare un'icona che mi uh, possa essere uh, utile, vediamo se ne troviamo una. Vabbè, ne metto una uh, qualsiasi che uh, mi dia uh, l'idea. Mettiamo questo: occhio, apri okay. e vedete che è comparsa l'icona presentazione multimediale. Vado in uh, DAN. E, um, quindi ho uh, creato la, la mia uh, rubrica uh, istantaneamente e che utilizzerò ora per, uh, uh, proprio per uh, attribuire agli studenti. Vedete che è stata uh, quindi salvata nelle mie rubriche. Posso uh, editare la rubrica, posso copiare la rubrica, posso stamparla, posso esportarla, posso assegnarla a una collection se l'avessi fatto, se avessi creato delle collection o eh, archiviare la uh, rubrica. Vado ora in My Class. Scelgo dalle activities, cioè scelgo da, da questa già esistente le My Rubrics, vado a prendere la presentazione multimediale che ho appena creato. Okay. E adesso vado a, ad assegnarla ai, ai miei uh, studenti. Quindi, come vedete, l'ho assegnata ai miei studenti, la vado magari a valutare rispetto a quello che hanno fatto gli studenti. Come faccio? Adesso valuto un po' a caso... Quindi ho valutato rispetto a quella rubrica lo studente. Valutiamo anche questo. Con dei livelli, in questo modo, a caso, danno anche il terzo studente è stato valutato, il secondo studente, scusate, valuto il terzo, sempre a caso, questo, dopo aver visto insomma, il lavoro di presentazione, procedo alla valutazione, ma qui avevo dimenticato una voce. Okay. Va. E così i miei studenti sono stati valutati. Ora che ho valutato, gli studenti vado in Publish results per il primo, per il secondo e per il terzo studente posso ora eh, stampare i risultati inviare inviarli oppure view uh, journal quindi eh, mi dà eh, il quella il journal dello, dello studente e vado a vedere view result. e questo è il risultato che ha ottenuto lo studente posso fare il download in pdf stampare o chiudere la finestra Così abbiamo creato una rubrica e l'abbiamo eh, attribuita agli studenti della uh, classe. Questa rubrica riguardava una presentazione multimediale. Possiamo ora andare a perfezionare la restituzione delle... Rubriche eh, corrette. Clicco sul mio studente, l'Activity. Questa era la, quindi, griglia corretta. Vado in Edit e posso aggiungere un commento. molto bene la presentazione, Punto. hai raggiunto, raggiunto gli obiettivi di presentazione. Punto, potresti comunque curare maggiormente l'esposizione orale save e quindi come vedete ho lasciato un commento al mio uh, studente che posso naturalmente sal salvare cancellare cancellare. Ritorno nel nella presentazione e in effetti vedete che l'esposizione orale poteva essere migliorata ora pubblico di nuovo il risultato Publish Results e così eh, il mio studente eh, riceverà anche il commento alla propria attività. Il commento compare, come vedete qui.